Pronti a combattere, Gormiti qui per vincere, Gormiti raggiungibili. Chi difenderà la testa, me lo E con questo ultimo pezzo... Ecco qua. Ho finito di nuovo la mia torre. Ciao Gianni Ciao Giada Cosa stai facendo? Eh, eh Giada ho finito per l'ennesima volta la mia torre Quanto mi piace costruire Ma l'abbiamo già costruita eh, Giada sì, sì, sì, sì, sì. si può anche togliere tutto e ricostruire da capo È semplice Giada è semplice Hai ragione è poi anche divertente sì. e Infatti io non vedo l'ora di costruire la Fortezza Fiamma e il Castello Glaciale Quello che faremo in questo momento eh, No no no Sì sì sì no no Adesso no. non si può Come quando lo faccio eh, Ma non ti sei accorto che è iniziata la puntata? Ah. Oh no Scusatemi ero troppo preso uh, nel costruire la mia torre sei pronto? sì ciao ragazzi ben tornati a Gormiti Show ok allora stavamo dicendo che stiamo per costruire finalmente la torre. La... perché mi guardi così? Oh no, no adesso non possiamo dobbiamo andare avanti andiamo avanti Ok Giada, ci siamo. Ok, pronti per sfidarci. Pronti per la sfida. Ma perché sei così convinta? È perché bisogna avere sempre speranza. Ah, okay, e io okay. ho sempre speranza di facciamo, vincere. Facciamo così. Facciamo così questa volta, ci ho pensato a lungo. Uh, ci avviciniamo al Natale. Ok. Siccome vinco sempre. Ok, facciamo qualcosa. Oggi mi fai vincere. No, facciamo così. La bustina che scarterai tu uh. è per me. No, facciamo il cambio. La bustina quindi che io... io scelgo se... quella per te, tu scegli quella per me. Però la scarti tu e parli tu a nome mio. Ok. E io scarto per te, quindi io dirò il numero. Facciamo che ti faccio vedere. No, capito, capito. Secondo me c'è il trucchetto. Non c'è il trucchetto. Uff. Fai finta che... Posso fidare? Allora, così lo sanno anche i bambini. Il oh, no, che... No, no, no, no, io voglio tenere questa qui. No, oh, no, non si torna indietro. No. Non si torna indietro. Hai no. accettato? No, non ho accettato. Ha, hai accettato? No, no, no. Sì. Io voglio questa, no, no. è mia. No, Mi spiace. No, no, mi spiace, spiace. a me. No, no, no. No. Sì. no, no, Hai detto di sì, hai detto, hai detto mi piace questa idea. No, quindi, mi piace, ma non ho detto accetto. Quindi proseguiamo con quell'idea. Cosa così. ho trovato, Giada? Io, ho io? trovato. Io, cosa ho trovato? No, no, io, io. Ho trovato Lord Eliosoro! È il mio! No, è il mio, Gianni! No. <ride> La prossima volta è mio. No, andiamo avanti. Mm -hmm. eh, io ho trovato. arrivo, eh. Irok! Allora, sulla card ho trovato il numero 9 Grazie, il numero 9 perché finalmente è, è il merito mio E tu già hai trovato il 7 No, no, no e ho trovato il 9 e sotto il piede Caragiano hai trovato il 2 no tu hai trovato il 2 io ho trovato il 7 ho vinto, e ho vinto io ho vinto. <ride> ho vinto poi ho vinto in super super mi spiace Giada ma wow. anche questa volta hai no. perso questa volta ho vinto perché ho Fa, scelto io questo. fate un rewind bambini e andate a vedere cosa ha detto all'inizio prima della puntata no, ho detto, anche mi piace volta ho vinto. mi piace ma non lo accetto ma ora così. facciamo una magia perché grazie a questa mia vittoria possiamo proseguire e mi fai vinto. una magia che mi serve una no parte. di che ho vinto io impossibile ammettilo no. io ti faccio pari quello che vuoi. Quando riguarderei questa puntata con i bambini? Quando schiacciò i play? Guarda quello che hai detto all'inizio, ma adesso posso... No, è mia. No, Gianni, non ti faccio aprire quello che vuoi. No, non funziona. La faccio io. Dimelo. No. Dai. Dimelo. Non ho hai vinto. vinto. <ride> Giada, ho vinto. Già, hai vinto. Ecco, perché oh. hai detto che ho vinto e quindi, Brava Giada. Guarda mi schiaccia che, che hai, hai perso. No. Ora, no, è mio questo. proseguiamo. No. Allora, guarda qua. Che bello, guardate i bambini. Hai un sacco di figurine da attaccare. Abbiamo il album delle figurine panini dei gormiti non panini da mangiare già dai eh, sei se tu quello sembra? che pensi sempre a mangiare allora, vai vai dimmi il numero che io te lo cerco attacchiamo un bellissimo track oro numero 51 51 eccolo qua Lo attacchiamo subito che bella questa attacca quella tu intanto dai chi è allora il, il 49 sì. Oh. tutto brillantinoso quanto mi piace attaccare figurine, mi ricorda quando ero piccolino, Guarda. sempre, sempre, prima di andare a scuola, chiedevo mi la mamma e se mi comprava le figurine. Sempre, sempre, sempre. E riusciva a finire le tue collezioni? Eh, ci mettevo. Un sacco un po di doppioni c'erano. Cioè, mi divertivo eh sì, tantissimo però, però a cambiare a scambiare. La, la cosa bella dei doppioni è che appunto con i, con i miei amichetti um, alle elementari ce li scambiavamo. Ma all la ricreazione, no? Io inizio della scuola. Giada! Cosa? Ma, ma, no, devo andare a finire la mia letterina, no? Sto scrivendo la quindicesima letterina Babbo Natale La quindicesima? Ma me ne basta una No perché? Giada, no Giada, no Giada, perché, perché poi eh, magari non gli arriva Siccome è intasato di lettere, povero, e c'è anche ragione Ma arriva sempre la letterina Babbo Natale, ma se, sempre E se poi non arriva e non mi arrivano i regali che ho chiesto Mi sono portato avanti e ne ho scritta la quindicesima Adesso ma gliela, gliela ho già scritto E sto andando No, no, no, Dai, non ti... puoi andare Un secondo No, dobbiamo... C'è un nostro amico che ci sta aspettando e tu non puoi andare Lo fai dopo, ok? Quando finiamo la puntata Va bene, va bene, va sì, Andiamo? Sì Achille! <ride> Ciao! Ma wow! Guarda. Che bello vederti <ride> Quanti anni hai, Achille? Sei Sai? Io so che tu ti sei collegato con noi perché sei pronto a combattere, giusto? Ti sei allenato! Ma chi è che vuoi sfidare? Il campione dei campioni? Oh vabbè, Giada! Guarda, che... È già pronto, è già è pronto. È già... già pronto? <ride> Mamma, io sono impreparatissimo Aspetta, Gianni, aspetta, Ma... aspetta. Chi vuoi sfidare? Me o Gianni, ah, ah, Gianni, okay, guarda ci che sto. adesso lui ci batte, secondo no, me, bene, perché vedremo, sembra molto forte. Mi alzo Vado le a prendere la bustina. La bustina, Giada. Veloce, Giada, lancia, lancia, lancia. Presa. Eh. Mamma mia. Vediamo. Sono un po' agitata. Guarda, io tipo per te, eh, perché allora, lui facciamo, ha vinto troppe volte. Facciamo così, Achille. Io e te siamo gli sfidanti e Giada è il nostro arbitro. Sei pronto? Cosa dobbiamo fare allora, Giada? Allora, al 3 dovete scartarla, ok? Vai. 1, 2, 3. Vai, vai, vai, Oh, aspetta, aspetta, Gianni. Arrivo. Aspetta che la la sta scartando. Ok. E poi Achille ci dirà che cos'ha sulla card. Ok, prima che hai trovato Achille, vediamo. Io Sono proprio curioso. Vulcan. Vulcan. Vulcan? Ok, sulla card che numero hai? Otto. <ride> Otto! Ok, oh, io Gianni. ho trovato Orion. E che numero hai sulla card? Sulla card non so se lo vedi, ma ho il numero 7. Ah! Ah, l'ha visto, l'ha visto. Oh, quindi è in vantaggio lui. Vabbè, chi ne sei Ah, lo sapevi già. No, lo sapevi già? Sì, perché ho no, sul mio dormitorio che avrò lo stesso numero. Ah, è vero, se lo è vero. Perché lui lo sa bene che la card è lo stesso numero, ma cambia il numero sotto. Al esatto, viene. quindi adesso dici un po'. Che numero hai sotto al piedino del tuo gormita? Il numero uno. Quindi il numero uno. Totale nove. Totale nove. Vedi, hai già fatto il totale. Allora, io eh, non guarderò il numero. Come il perché numero? lo so che sono troppo forte. Lo farò vedere a te. Ah. Io il numero 7, ricordati. Prego, annuncia la mia vittoria. Ha ah, vinto Achille! Ma come, Achille? Ah. Sì, sì, sì, sì, sì. Perché ha il numero più alto. Ho trovato il numero uno io. Quindi sei riuscita a sconfiggerlo. Ma com'è che contro di te io vinco sempre, contro i bambini, perdo sempre. Eh, Non lo so, non se alleneranno so. forse più di me. Vabbè, Achille, non Lo so, per questa volta mi hai battuto. Sei stato bravissimo. Va bene, come vedi, qua è arrivato Natale e noi ti facciamo un super saluto natalizio. Ci, ci sentiamo e ci vediamo, Achille! Ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! ciao, ciao. È arrivato il momento della bacheca, bacheca gormitica allora. Abbiamo ricevuto una foto dei disegni sì. Allora Gianluca sì. ci manda una sua super foto insieme ai suoi gormiti. E' come sorridente carino Sì, è tutto contento e ci scrive Ciao Gianni Giada, non vedo l'ora che guardiate il mio video E poi una volta ho fatto lo sloku e ho seguito la vostra ricetta Ciao, <ride> com'era? Era buono, spero Lo Io, A me era piaciuto tantissimo Eh, lo so, te man... due pentoloni ti sei mangiata <ride> Sei uscita che rotolavi No, non è vero E non ci passavi dalla porta che ti ho detto Giada non così che devi passare in questo modo no non è vero no, comunque è vero, abbiamo no. visto il video è stato bellissimo è vero grazie grazie Gianluca ti sì, mandiamo bello. un bacio sei molto carino grazie poi abbiamo Roby. ricevuto dei disegni carissimo Roby Robby Robby, ci scrive ciao mi presento sono Roberto ho sei anni e vivo a Roma il vostro è uno dei miei canali YouTube preferiti e sono uno dei vostri più grandi fan. Grazie. È la prima volta che vi scrivo per inviarvi dei miei disegni. Mi piacciono tutti i gormiti e ascolto sempre le loro canzoni quando sono in macchina. Che bello, qui lì saprò la sigla anche a memoria. Che bello, grazie <ride> per seguirci così tanto. Grazie mille davvero. E ci, e ci ha disegnato, sì, due disegni. Perché secondo te, Giada, un fan così super gormitico ha disegnato un disegno per te e un disegno per me Perché lo sa, lo sa quali sono i nostri gormiti preferiti eh Il sì. mio è Titano e quindi infatti ha disegnato Titano e Trek E a me ha disegnato Carion e Riff Quindi grazie. è davvero super fan, ho ci ha dato la prova Grazie, grazie, grazie, grazie Mega grazie. abbraccione Grazie mille, ok Gianni però la puntata è finita Giusto, continuate a mandarci disegni a gormitishow.com Sì, okay. non li mostriamo in puntata, sì. mandateci disegni, foto, come video, come. tutto quello che volete Se volete anche Beh. parlare con noi tutto qua. tutto quanto. su questo sito ci avviciniamo al Natale non vedo l'ora non vedo l'ora Giada non perdete le prossime puntate mi raccomando io vi saluto ragazzi lascio qui Giada eh, devo correre a finire no aspetta salutiamo la nostra. visi devo la eh, tra poco la finiamo eh, dovete seguirci sui so nostri social Facebook, e Instagram e il canale ufficiale di YouTube io corro mettete tantissimi like ciao ciao vi ciao. Gianni ciao. Ciao, ciao. aspetta